O, o cercare degli alibi o dei, o delle, diciamo, dei pretesti, non voglio nulla dal, dallo Stato che, eh, che, che, che vuole privarmi della libertà perché semplicemente voglio giustizia, voglio giustizia perché mi accusano di cose che sono false, perché, eh, perché non è vero, Riace è stata un'evidenza eh, mondiale, quindi non è stato un progetto come vogliono rappresentarlo, eh, criminale, criminale. E, e, e io stesso sono una, una persona che vive in condizioni come volevo dire, non dico, di non, di non privilegio sociale, normale, così... Eh, e questo diciamo, eh, so, è, è un'idea che probabilmente vogliono tenere, tenere, tenere prigioniera per non permettere una narrazione eh, sia della Calabria e sia dell'accoglienza eh, po positiva. È un tentativo di criminalizzazione di chi eh, magari ha fatto. Eh, ha fatto qualcosa per la sua terra, ma l'ha fatta anche rivendicando diritti delle persone che sono arrivate da noi per casualità, per sbarchi, per una storia mondiale dell'accoglienza che, che obbliga a centinaia e centinaia di esseri umani ad avere come unica soluzione quella di intraprendere questi viaggi della speranza. E sono il prodotto di una evidente ingiustizia perché loro non, non, non decidono spontaneamente di, di fare una traversata per turismo o per un viaggio di piacere, ma perché sono in fuga dalle guerre e dalla miseria, dalla povertà. Io, come sindaco, mi sono avvicinato, sono diventato uno di loro e, al, a, e insieme abbiamo cercato di rivendicare i diritti umani. Io questo ho fatto questo ho fatto e non permetterò a nessuno di farmi morire dentro, accetto la cosa materiale. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Perché voglio distruggere la vita, ma ho fatto un percorso di un criminale. E vedo che anche tantissimi, anche che sono esperti del diritto, sono dalla mia parte perché eh, perché è evidente, io, io, io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato, come anche il colonnello ha detto, questo sindaco non ha toccato un euro. E allora qual è, qual è questa diciamo, storia giudiziaria? Per, perché? Perché? Allora a testa staltro affronterò e non permetterò una denigrazione sul piano, come devo dire, morale e delle, delle nostre idee, delle nostre no, no. idee di libertà, di uguaglianza e di rispetto dei diritti umani. Bravo, grazie Mimmo, bravo, grazie. Bravo. grazie. La